Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video e oggi parleremo della 1.15, come potete vedere qua alle mie spalle. E Allora, eh, perché non ho portato prima questi snapshot? Intanto come potete vedere qui ho già tutto il set preparato che è molto compatto più o meno. E non li ho portati prima perché non potevo, comunque sono tre snapshot in uno, spero di fare abbastanza veloce. E che non duri troppo, che poi dopo la qualità del video fa schifo perché il mio programma di registrazione poi non lo regge, cioè di registrazione e di editing non lo regge. Comunque, allora, per fare veloce, iniziamo. Ah, c'è un nuovo combat system che non si può vedere ancora perché, come vedete, qui tutte le spade sono andate a informarvi, c'è un nuovo eh, in indicazioni, non so bene come dire. Che è Rich, che è più o meno la lunghezza del, eh, dell'attacco. Adesso io prendo una spada d'oro e proviamo a salmonare una, una mucca. Quindi salmon Poe. Ecco come potete vedere da, da qui posso prenderla. E quella lì è più o meno tutta la lunghezza. Adesso correrà un po'. Però, tipo, anche da qui posso prenderla. E mi sa che il ricce è un po' buggato Perché non mi ricordavo che fosse così lungo. a Apriamo un'altra. Un da qua. E così il ricce si è buggato un po'. Perché lo posso prendere da qua. Va bene. Comunque quello della spada dovrebbe essere di 3 blocchi. Quindi più o meno 1, 2. 1, 2, 3. Non so cosa è successo. Quindi qui... Però io posso prendere da molto più lontana. Sembra sì, quasi 4 blocchi. Quindi va bene, vabbè. Fa niente. Puliamoci l'inventario. Tra l'altro, avevo della pietra nell'inventario, non so perché e va bene. Questa è stata la prima cosa. Mentre invece la zappa e, e il tridente hanno un reach molto più lungo. Comunque, allora, l'1.15 non sarà il combat update. Come molti pensavano, ma sarà la Visa in update. O almeno sembra, adesso poi parleremo perché. E poi verrà aggiunta una funzione per i due nuovi blocchi della 1.14, che per adesso non ce l'hanno ancora. Comunque vi ricordo che sono il banco da impegnatura e il banco da forgiatura. E, e comunque io sto cliccando con il tasto destro e non, non si aprono. E poi abbandonato il, il progetto del Super Duper Pack che era un progetto di, di eh, texture come quelle che hanno aggiornato per la 1.14 queste qua che ci so vediamo sono tutte le texture di un blocco e eh, volevano farlo per, eh, per tutti i giocatori per fare delle, delle texture molto più belle però hanno abbandonato questo progetto ma in compenso hanno iniziato il progetto delle RTX con Ray Tracing che sono delle shaders eh, sono abbastanza belle però non tutti i computer credo che le reggeranno ma solo quelli che hanno la RTX quindi ad esempio io non credo di poterlo reggere ma vabbè Poi ora si può dormire su un letto anche se c'è sopra un villager eh, questo non sto a farlo vedere comunque se noi avessimo un letto qui e sopra c'è un villager che dorme io clicco con tasto destro, il villager si alza e io vado a dormire al suo posto. E questa è una cosa molto utile. Poi una cosa che non ho scritta adesso, anche se non eh, sto dormendo, tipo ad esempio che giorno, qua c'è un letto, se lo clicco eh, io potrò lo stesso respawnare qua, quando muoio. Poi hanno aggiunto 5 nuove game rule che sono qua. Vi faccio vedere, sono il respawn immediato, un eh, che immediate Do Immediate Respawn Poi disabilita l'insommia, quindi Do Insommia Poi disabilita il danno da dann negamento, che draw, Drawing Damage Poi disabilita il danno da caduta e Fall image. E poi disabilita il danno da fuoco e Fire Damage Adesso lo faccio vedere Quindi se noi andiamo in Game Rule Qua possiamo vedere Do Immediate Respawn E quindi se l'attiviamo, quindi mettiamo. Ecco, vediamo un po' come. Non me lo fa vedere. Vabbè, perché ho tolto che me lo fa vedere. Comunque, mettiamo true. Dovrebbe essere impostata a false. Adesso io mi uccido e respawno immediatamente. Se invece io metto su false, faccio vedere. Poi mi ammazzo. Mi viene scritto sei morto. E questa qui è l'unica cosa che fa. Eh. Può essere utile nelle mappe per non fare stringhe e stringhe di comandi col command block, perché probabilmente si può fare. Quindi noi lasciamo la false, poi disabilita l'insommia, lo faccio anche vedere. Ecco, tu insommia c'era qui. E questo qui, quando mh, disabilita l'insommia, cioè se non ho dormito per eh, tanto tempo, allora... Ehm, mi dovrebbero attaccare i phantom Però se io ho dormito Cioè se con questa game rule volevo dire I phantom non, non, non spawnano Anche se non ho dormito Poi disavita il danno d'annegamento Quindi io posso andare sott'acqua e non morire eh, Con drawing damage Quindi game rule eh, Drawing damage Eccolo qua poi disabilita il danno da caduta e game rule fall damage e poi c'è anche fire damage subito dopo che disabilita il danno da fuoco. Poi ehm, ecco per questi due nuovi blocchi eh, sono stati aggiunti perché allora il banco da impegnatura e il banco da forgiatura allora il banco da impennatura, siccome c'è un arco sopra si immagina che serve per fare cose con gli archi, però cosa serve fare un, un banco per un arco che comunque sanno tutti più o meno come si crafta? Secondo me e anche secondo molte altre persone aggiungeranno 9 armi a distanza che avranno dei crafting eh, che non si possono fare su un banco da lavoro tipo qui Saranno un po' più complicati e allora qui avranno si potranno scegliere da qui e sarà abbastanza semplice. Quindi, questo significa 9 armi e anche per la banca, la forgiatura non so cosa possa, potrebbe servire, ma sicuramente, secondo me, è per 9 armi. Quindi, adesso ehm, andiamo avanti. Li abbiamo già visto. Adesso hanno aggiunto che le spugne bagnate asciugano nel nether. quindi... Eh, abbiamo una spugna La metto asciuga Un'altra spugna La metto asciuga eh, Questa è una cosa molto buona Secondo me Quindi ora vabbè buttiamola eh, Torniamo nel mondo Ecco perché si chiama Bees and Bugs Update Bees perché aggiungono le api E infatti qua c'è tutto un set per le api Qua c'è l'ape in Bugs non per insetti perché bugs vuol dire insetti, ma perché correggeranno alcuni bug del gioco. E, ok, allora andando avanti, possiamo vedere che qua c'è il nido d'api, che si rompe, se si rompe in creativa viene droppato, come potete vedere, e quindi se ha, diver perché, siccome ha diversi stadi, poi quando lo rompo, se non voglio poi di nuovo sempre metterli, ce l'avrò già droppato. Ah, fumo stordisce le api, se io avessi qui il fuoco da campo, lo metto qui vicino all'ape, l'ape viene stordita, dopo comunque faccio vedere. Eh, poi quando è pieno il miele cambia texture. Allora adesso vi faccio vedere, se io vado con il tasto sinistro, c'è scritto selezionato facing east, eh, però cambia anche da dove sono girato. Poi se clicco ancora un'altra volta viene on level che è adesso a 0. Se clicco col tasto destro posso impostarla 1, 2, 3, 4 e al quinto che è l'ultimo si riempie di miele. E, e dopo vi faccio vedere quando è pieno di miele cola. E quando lo rompo non si sommano, questo sarà pieno di miele e quando lo, lo, butto, cioè lo distruggo sarà ancora pieno di miele. E infatti si sommano se invece metto questo lo distruggo dovrebbe sommarsi con questo ok ora il bastone di debug poteva ancora servirmi Volevo far vedere che se vado in survival quindi tecnicamente forse qui ce l'avevo già al comando io posso romperlo con l'ascia e mi viene droppato tecnicamente anche in survival dovrebbe funzionare che se ce l'ho nei level eh, più alto, se io lo distruggo dovrebbe lo stesso tenersi Poi è infiammabile, quindi adesso tecnicamente se aspettiamo un po' dovremmo vedere che brucia Ma vabbè non c'ho voglia di aspettare Poi ritorniamo in creative che dovrei avere anche il tasto qua E rimettiamo a posto la roba Invece il fuoco è da campo, adesso vi faccio vedere se noi andiamo qui, dove ho fatto un'altra sezione, qua c'è un alveare pieno e come potete vedere cola, gocciola tutto il miele e cade qua. Ehm, poi quando è pieno gli cola il miele, come ho fatto vedere, qui invece per far spawnare le, le api, perché avevo messo un comando per non far spawnare gli animali, eh, fanno spawnare le api se sono nelle vicinanze adesso. Non so quanto tempo ci metterà, comunque dovrebbe spawnare delle api ogni tanto. E se noi gli distruggiamo l'alveare, eh, le api ci attaccano. Per non farci attaccare usiamo il fuoco da campo che fa fumo, stordisce le api e noi possiamo prenderlo senza farci attaccare. E questa è una cosa abbastanza buona, noi adesso comunque rimettiamo false perché non voglio che spawnino era false per farli spawnare perché il comando era domock spawning no, era giusto così comunque, torniamo qua e mettiamo a posto il falò e poi l'alveare questo lo si può costruire con tre favi e sei pezzi di legna e questo è il crafting adesso vi faccio anche vedere se noi andiamo qui mettiamo tre favi Tre pezzi di legno, abbiamo l'arnia, e sarebbe comunque l'alveare artificiale. E non possono essere mossi da un pistone: questo è una cosa utile da sapere per fare le farm, quindi anche questo cambia. Posso distruggermi, viene droppato anche questo cambia cambia quando è pieno. Infatti, qua ve l'ho fatto vedere: uno pieno di miele e l'arnia quando è piena. Ma a quanto pare c'è stato qualche errore a farlo e quindi la texture è un po' vagata e si vede così comunque questo è pieno e questo è vuoto e anche questo poi basta, basta che faccio così ed è di nuovo pieno comunque volevo farvi vedere questa semplice farm che ho fatto se noi mettiamo delle boccette, delle ampolle di vetro eh, sia qui che qui per farvi vedere funziona con tutti e due eh, qua è pieno io faccio così qui si svuota e qui un, un di miele si è riempita di miele. Questo fa la stessa cosa con questo. Qua poi torna normale e si riempie anche qua. Invece stessa funzione funziona per l'acqua. Quindi qua c'è dell'acqua, qua dentro ci sono delle boccette, faccio così si riempie. Questo lo posso fare all'infinito. Poi forse le droppa anche, non so perché, ma va bene. Poi altre cose che volevo far vedere... Eh, questo è il favo che si ottiene con le shears. Quindi, se noi adesso avessimo il debug stick, che si fa con give, eh, chiaccio la debug stick, io vado qui, seleziono con il level, lo porto a 5. Intanto era tornato a 0. Poi faccio con le shears, lo toso e mi da, dovrebbe darmene 3, come vedete. E poi dopo io vengo qui e lo, e lo uso per craftare ecco, non mi ricordo se l'ho detto, ma serve tocco di, tocco di seta silk touch per prenderlo perché se no si rompe. Mentre invece questo non saprei, comunque bisognerebbe poi testare. Poi, invece, questa è lampolla di miele che eh, dà 6 unità di cibo. Quindi è ottima, cura il veleno e. Scraftando la setina dello zucchero Adesso faccio vedere La metto qua, ottengo 3 di zucchero E anche l'ampolla e... Poi volevo far vedere anche che Posso sfamarmi con questa Intanto rimettiamo il debug stick Qua dentro che non si sa mai Le shears, rimettiamole qua dentro Se adesso Mi metto in survival Mi do un po' di hunger Quindi speriamo Che okay, mi va via Faccio vedere che funziona. Eh, vabbè aspetta, prendiamola ancora una. Se mi metto il veleno, io lo bevo e me lo cura. Ora ritorniamo in creative. e eh, Rimettiamo l'ampolla di miele. Si chiamava così giusto, ampolla di miele qua dentro. Eh, poi questa invece è la no nuova mob Ape che è molto grande direi però è anche molto carino e eh, vabbè in inglese bee bees se, con, se sono tante, plurale spawnano nei nidi d'ape quelli non artificiali quelli lì che abbiamo già visto che si trovano ogni tanto nelle foreste eh? quindi spawnano in natura poi se l'attacco attacchi ti avvelenano ma poi moriranno perché come sapete le api se... ecco infatti vedete lì che ha pungiglione, se vi mordono, tanto perché sto balbettando così tanto, se le api vi mordono, cioè vi pungono, non vi mordono, vi danno il veleno e per un po' di tempo e quindi toglie più o meno tre cuori, comunque tu ti puoi curare se bevi il miele, e poi dopo però muoiono, dopo un po' di tempo, perché le api nella realtà quando ti pungono, poi dopo muoiono. Poi perdono il pungiglione quando ti pungono, ho detto evitano l'acqua, volevo farvi vedere, quindi prendiamo eh, l'uovo generatore di ape e come potete vedere se io metto un'ape qui lei scappa, cerca di andare il più lontano possibile dall'acqua, se la metto qui anche lei cerca di scappare, ma se la metto qui per qualche motivo rimane ferma lì e si rompe. E non capisco il perché, ma... Va bene. Lasciamo perdere, probabilmente correggeranno questo bug il più presto possibile. E... Poi... Quando sono impollinate, concimano le piante. Allora, quando... Allora, scusate, mi sono perso perché mi hanno telefonato. Stavo dicendo... Ehm... Ah vabbè sì, che si, quando, si impollinano, se trovano un fiore, ci vanno vicino fanno come se, tra l'altro c'è un'api, ah le api che ho spawnato prima, li vanno vicino, si posano sopra e raccolgono il polline, poi dopo loro avranno tutta un'animazione, un'animazione che è tipo rosa e hanno in giro se per loro perdono polline e se il polline si posa su una pianta la dovrebbe concimare. Poi eh, sono attirati dai fiori se io infatti prendo un fiore e vado da questa qua che è già fuori va lei eh, mi inizia a guardare poi gliele posso anche dare e intanto prendiamo anche il suo uovo così faccio vedere che se la do anche all'altra poi dopo loro andranno vicino e faranno un, un figlio ah, e eh, vabbè ho fatto una sfida ma vabbè non fateci casa questo e togliamo tutto e altre cose si possono far accoppiare con, con eh, i fiori vabbè non sono proprio il secondo animale però sono il secondo animale utile volante perché il primo è il pappagallo e poi dopo ci sarebbe il, il eh, pipistrello ma inutile non dà neanche un drop Mentre il pappagallo non me lo ricordo se troppa qualcosa, mi sembra di no. Comunque, eh, detto questo sulle api credo che abbiamo finito. Poi andando avanti, ah, ecco, eh, danno un segnale di redstone gli alveari quando sono pieni. Ecco è pieno adesso e quindi da un segnale di redstone di 5, quindi qua 1, 2, 3, 4, 5 arriva fino a qui. Questo sarebbe 1, 2 per farvi vedere. Se noi adesso prendiamo... Il bastone e lo mettiamo a 1 poi facciamo così e posso metterla a 2 e così si attiva solo quello poi a 4 a 5 tecnicamente perché questo sarebbe 5 e si attivano tutti e questa è una funzione utile per fare poi dei meccanismi una piccola clip prima che finisca il video, mi sono dimenticato di dire che i razzi vengono sparati adesso in tutte le direzioni. Quindi, questo razzo che è sfera piccola ciano verrà lanciato laggiù, e poi esploderà. Questo verrà lanciato laggiù e non so perché. Oh boh, ce n'era ancora uno qua in mezzo, però l'ha sparato di lato. Comunque vedete che funziona e scusate se mi sono dimenticato di dirlo. Ciao! Comunque detto questo per gli snapshot che è... No, non volevo mettermi in F5. Il 19V36A e tutto e anche gli altri che sono usciti prima. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, è già durato 20 minuti, poi dopo lo taglierò. Non so quanto durerà, quindi credo invece che 20 durerà 19, quindi... Eh, io ho finito spero che il video vi sia piaciuto e ciao